Bentornati su MyFootballJersey. Oggi rivediamo la seconda maglia del Napoli però questa volta in edizione PLAYER Prosegue anche per la stagione 2022-2023 la co collaborazione di EA7 Emporio Armani La seconda maglia mostra il medesimo modello di quella casalinga i colori sono il bianco e molteplici toni di azzurro sulle maniche Confermati gli sponsor, l'ormai tradizionale lete, in rosso, MSC e Amazon, sulle maniche sinistra. Transfer sul retrocollo con lettering SSCN. Il 2022-23 sarà caratterizzato ancora da molteplici divise, come conferma il responsabile marketing del Crab azzurro. Se il calcio è una fede incrollabile allora è giusto che la squadra ti accompagni in tanti momenti della vita e dell'anno. Avevo già visto questa maglia in edizione fan, trovate qui in alto la recensione, nella mia classifica, vi dico già, è diciamo una delle maglie che mi è piaciuta di più, quindi questa prende 4 stelle, molto bello il tessuto. Eh, volevo rivederla in versione player per vedere quali erano le differenze e devo dire che non ce ne sono tantissime il costo lo vedete qui sopra veramente basso per una maglia fatta così bene mi piace tanto il tessuto eh, molti particolari sono simili alla versione fan questa è molto più sfiancata devo dire però bella eh, che se amate questi colori dovete sicuramente avere in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete le misure e la vestibilità. Nel frattempo spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.